ci qua finalmente! <ride> Salve, sono Troy McClure e oggi uccideremo un drago subito <ride> così Ma signor McClure, mi spieghi? Ecco, intanto abbiamo acquisito il frammento dei grandi titanite senza nessun problema Perfetto, ora quello che dobbiamo fare è proseguire per queste, queste scalette e andare a esplorare ulteriormente i tetti mi sono anche sbavato addosso quindi scusate notiamo che qua abbiamo una bellissima porta che per ora è chiusa ma all'interno c'è una reliquia del passato di Dark Souls 1 adesso stai zitto un attimo che stai parlando all'inizio della live che devo discutere della lore qua con la gente perché vai scusami abbiamo no ho detto stai zitto no vai scusami quindi eh... qua abbiamo il primo NPC che possiamo recuperare per far tornare al lab centrale di Fridling Shrine. Costui è Greyrat, un personaggio molto schivo che però ha bisogno del nostro aiuto. Parliamogli. Non si può, finché non troviamo una chiave, torneremo dopo. Comodo così, eh? Sì. Visto? Senza cincischiare. Andiamo qua, incontriamo un'altra bellissima viverna che eh, a quanto pare vengono idolatrate. Nel frattempo possiamo togliere qualche caccola a questa viverna. Ah, ok, quindi avete capito. Eh, vabbè. Eh. Wow, attenzione, dov'è la... Eccola qua, eccola qua. Si... eccola qua, eccola qua. Non mm. sapevo che la nostra cara... Eh. Eh. Tu sai chi, avesse un master eh. in software development. Ah sì, cosa ha detto? Sentiamo. <ride> Che è normale che in questa zona ci siano degli scattini, perché è piuttosto carica di particelline e cazzotte varie. Attenzione, vediamo. Normali pantaloni da soldato. Vedi, queste sono informazioni che sono utilissime e importanti. Mamma mia. Perché ogni tanto sento decollare un, un Boeing. <ride> no, sai cos'è quella alla PlayStation? E decolla molto. Ovviamente alla. io non ho la versione per ricchi. Eh, lascia perdere eh, che la versione per ricchi è, è anche peggio, eh? A livello di... Di dentro, Amulito là. di un cacciatore di non morti Attenzione Strumento eh. usato per dare la caccia ai non morti Blocca il recupero di Estus in un'area Question time Quale oggetto aveva la stessa funzione in Dark Souls? 1? A voi E la risposta è una riga sotto Utilizzato un tempo dai chierici cavalieri di Lloyd Per la caccia ai non morti anche se la via bianca del gran maestro Lloyd, cugino di Gwyn, appartiene ormai al passato, le sue cacce sono state tramandate. Come in Dark Souls 2 c'era qualcuno che cacciava i non morti nei giardini appositamente creati da egli stesso? Mm? Ti ha risposto, tu sai chi? E ha detto, sì, via okay. col talismano di Lloyd, e poi ti ha sfidato a domande più difficili. Eh, e... vabbè, però io ve l'ho detto anche che era più facile perché c'era la risposta sotto, eh. Inoltre Master Giullari ha detto giocalo come se fosse Bloodborne e io ti dico giocalo come se fosse uno dei tuoi giochi francesi Intanto apriamo il, lo scrignetto qua Scudo dell'aquila, fantastico, mi serviva proprio uno scudo più pesante di quello che ho addosso Gli scudi medi sono più comuni e offrono non me ne frega un cazzo Ah è così che facciamo la lore, ci stanno chiedendo Sì. Se ci piacerebbe portare in live Blasphemous Uh, blasfemo, sì l'adoro e, e questa è già una risposta? Serve altro? Eh, no, non serve altro, nel senso che, però eh, mi spiace fare sempre quello che vi riporta al mondo reale, ma prima dobbiamo finire questa serie, perché sennò. E almeno un paio di anni. Diventiamo come un altro canale dove apriamo 850 serie e ne chiudiamo caso... una. Sto per caso beitando delle de, de, de, de, de reazioni? No, assolutamente no, non mi prometterei no. mai. Andiamo a scoprire due oggetti molto importanti. Questo su un, una sorta di, eh, come si dice, incudine. Una scheggia di Estus, l'abbiamo già incontrato, però è sempre utile averne di più. E qua la chiave della cella per Greyrat. Vediamo cosa dice. Chiave della cella in cui marciscono ladri e altri criminali e sappiamo già così chi è Greirat. Lothric è piena di ladri. Questi in particolare è probabile che abbiano scalato le mura dall'insediamento dei non morti. Perché le mura sono di Lothric e pro però provengono dall'insediamento. In realtà vogliono rubare solo all'interno delle mura e si tengono alla larga dal castello che secondo la leggenda inghiotte inesorabilmente gli uomini. Aha. Ora possiamo recuperare quel droppino che avevamo lasciato di sopra. Scendiamo di qua, un altro baule. Ed ecco qua, la spada di Astora. Ah, di cazzo. Di Astrocazzo, benissimo. La spada la di Astrocazzo! Mamma, te la immagini? Scintillante, <ride> blu, che risplende e vola nel cielo. La mm, sì, spada anche un Astro... attacco ranged. Ranged. La lore si può trovare anche nel, uh, nei luoghi più comuni e inaspettati. Per esempio, questo fiore verde ci parla della legione dei non morti di Farron, che è solita usare questa pianta autunnale che cresce vicino alle acque incontaminate per brandire le proprie spade. Mm? Una spada di grande qualità che prende il nome della perduta terra, Astora. Prima della sua rovina, a, uh, a, a causa della bestia di Astora, che ancora non si sa chi è, era la terra della famiglia reale immaginiamo di Lothric quest'arma nel contempo eredità e ricordo perfetto la chat Ora... ti ricorda di spiegare a cosa si collega la statua di Gwyn di Dark Souls 1 perché nella nostra serie dicevi mm -hmm. che era collegata a Dark Souls 3 tanti ma prima eh, ma tanti eh, vabbè però ricordatelo sì, eccoci qua Eccolo qua Uè Avete mai provato a scendere così da una scala? <ride> e poi a guardarvi le mani O quel che ne resta Sì, esatto <ride> Questo Winged Knight a quanto pare È stato fatto fuori Dai cavalieri di Lothric Che eh, c'è un dettaglio Molto importante Sì, che è a 90 C'è gente che ha perso familiari così, eh sì, no, è un dettaglio molto importante eh, rispetto ai cavalieri di Lothric voglio che voi prestate molta attenzione a quello che vedrete adesso e mi diciate qual è questo dettaglio nel attenzione. frattempo vi faccio notare che ho recuperato grazie a un, uh, uno strumento interno un, del codice che magia una fischetta Estos che userò per follarmi prima di combattere contro di egli il danno del grande sì. essere, bellissimo wow il danno del backstab di queste armi è eccezio fantastico, Ragazzi, sta diventando una cosa meravigliosa c'è poesia eh ed ecco come si uccide un winged knight senza avere paura così, da dietro come si uccidono cosa quasi fanno? tutti in bloodborne eh. ah, ecco qua, perfetto bomba con chi ce l'hai? Come, come vi siete conosciuti chi? noi e la chat, io e lui all'università ci siamo conosciuti ci siamo nati assieme allora nel frattempo leggiamo un po' di descrizioni l'anello del sacrificio importantissimo è stato creato in un rito sacrificale il nome di Velka la dea del peccato che non abbiamo mai visto Fino a questo gioco Togli quel ditone dalla tua webcam Che è diventata la mia webcam <ride> Mentre la estoc Però prima di andare via da questa piazza Lui Chi è lui? Ovviamente non l'avete ancora visto Ma per chi ha giocato Dark Souls 3 È abbastanza palese Noi qua siamo a <coughs> i puntini, e... puntini puntini puntini come ci siamo conosciuti perché non lo sappiamo beh. neanche noi intanto che apro lo shortcut se vuoi hai tempo ah Sì. sì. Beh, eh, sì però, effettivamente, effettivamente cioè, come ci siamo conosciuti chi cazzo se lo ricorda? Cioè, cioè. beh allora io credo che mia mamma abbia bussato alla porta di fronte a casa sua e abbia trovato tua mamma e abbia detto oh, guarda mi è appena nato un bambino eh, eh, eh. <ride> A mia madre probabilmente avrà risposto A me un anno fa e basta, è finita <ride> Esatto <ride> Perfetto, ed ecco qua lo shortcut Utilissimo da questo punto in poi Infatti andrò subito a sedermi a questo falò Rispetto a quello di prima Dicevamo, questa è l'Hotrick E abbiamo una statua molto importante Al centro di una piazza altrettanto importante di il principe di Lothric, uno dei signori dei tizzoni che dovremmo riportare al suo trono. Eh, nessuno di, questo, di questi cavalieri ha la testa. Non è che è rotolato l'elmo da qualche parte, non, è, non ci sono proprio gli elmi. Cazzo, hai ragione, mancano le teste a tutti. Era un sì. dettaglio così evidente che nessuno l'aveva notato. cioè Io non l'avevo eh, notato. Eh, questa è la cosa importante barra interessante. Cioè è, è una cosa che salta all'occhio, come non casuale. Mm. Mm. Quindi qualcuno qui ce l'ha con le teste. Mm. Esatto. Sono fuori di testa qui eh. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, fuori da questo canale. Uh, dunque, attenzione, qua troviamo un'arma molto interessante, la Lucerne. Il Lucerne viene utilizzato come un martello, o sfruttando gli attacchi laterali, bla bla bla, non ce ne frega un cazzo. Ma una cosa che avevo dimenticato, o forse l'avevo fatto apposta, eh, di dire lo scorso, la scorsa settimana, nello scorso episodio, riguarda l'ascia la, da battaglia abissale. Questo termine qua è molto importante. Che termine diciamo è un più, più due. due? Culo. Culo ok, beh, è una parola fondamentale per un sacco di cose eh? cioè a me ha tirato fuori da un sacco di situazioni scomode la parola culo <ride> ma prima di entrare in questa uh, nell'entrata verso il castello di Lothric, questa cattedrale fondamentalmente uh, discutiamo un attimo di questa cosa, è un'ascia un abissale, chiamata così, che fa danno su oscurità l'oscurità sappiamo tutti che cos'è in Dark Souls 1 ma qui è chiamata abisso, è qualcosa di abissale. Mm. Ha cambiato forma e ovviamente lo scopriremo più avanti a cosa si riferisce. Quindi adesso tu stai pasturando no? per attirare eh, esatto. la nostra attenzione. Così. Mentre parliamo di lei, lei che sembra un'esatta copia dell'ancella di Dark Souls 2 che si trova anche al uh, santuario delle gambe del fuoco, ma è tutt'altro, questo che è ancora più esplicativo delle statue che abbiamo visto e dei questo, corpi scusa. senza testa ora lo vedi tra, poco, tra pochi secondi su questi teleschermi ah questo, che si sta tagliando la testa da solo esatto sì, ma, e... per però se posso Attenza. dire la mia non no. è possibile mm, probabilmente no, ma è un simbolo di sacrificio tant'è che Sotto la sua manina c'è una sorta di eh, protuberanza per appoggiare qualcosa o per accogliere qualcosa. Mm. Parliamo con lei. Ah, è stata una lunga attesa fiamma assopita. Io sono Emma, alta sacerdotessa del castello di Lothric. Qua non troverai, signore di Tizzoni, bugia. Hanno lasciato questi luoghi, bugia Sono tornate le proprie turbolenti dimore Che convergono verso questo castello Tutti tranne uno che è già qua Supera il grande cancello Ed ergi questa bandiera per procedere Hai mai e pensato di, di leggere gli audiolibri? Eh, no, gli per audiolibri fortuna. di solito si ascoltano non si <ride> le... <ride> Questo è un dono da Dio è l'emblema di un antico patto di cui adesso parleremo. Se temi gli invasori, gli spiriti oscuri attratti le bracci. Incidi questo sul tuo cuore. L'antico patto evocherà le nobili sentinelle blu che daranno la caccia agli spiriti malvagi. Via blu. Sta per arrivare un question time, lo sentite? Dirigiti ai piedi della grande mura sopra la cancella bla bla bla bla bla. bla. Attenzione, un cane ne siede a guardia Il vile guardiano giunto dalla Valle Boreale Di cui non abbiamo ancora sentito parlare Basta e allora. Ti chiedono di tirare una legnata a Emma eh, Potrei, volentieri Ma preferisco farvi notare una cosa molto più avanti nel gioco che si trasforma in un bug se eh, li tirano una legnata. Piccolo stendardo portato dai messaggeri di Lothric, chi saranno? Sollevalo fuori dal cancello principale affinché una scorta ti accolga. Quando comparvero le mura, ipoteticamente quando tutti i regni si sono collassati uno sull'altro, il sentiero per l'insediamento dei non morti fu bloccato e giunsero messaggeri con questo stendardo. Era stato assegnato loro un compito, ma la strada del ritorno era interrotta. Mentre il patto non cazzo sta... Eccolo qua. La via è blu. E già qua, senza leggere niente, potete indovinare. Avete tutti gli elementi. Ma andiamo... Tutti, eh? Tutti gli avete gli elementi. Sì. Una pergamena azzurra in pelle di pecora Decorata con un, simbolo, un antico simbolo lunare I membri della via blu sono i beneficiari di un antico trattato Quando uno spirito oscuro li minaccia Ricevono l'assistenza di uno spirito blu per ricacciarlo L'evocazione avviene automaticamente Quando questo oggetto è equipaggiato gameplay, Ma la via blu da dove deriva question time Qui, qui è stato sparato in chat Ma prima che tu lanciassi il question time Luna oscura di Gwendolyn. Chi è? che l'ha detto eh, bomba detto mister Cannolo da oggi bomba mister Cannolo ha ah, ragione eh, diciamo a metà oltretutto lei lui quindi non, non si sa bene poi è arrivato un dal santuario di si sì, dai maggiola bravo allora eh, sì Gwendolyn l'Uno Oscura, ma questa è solo metà della storia perché le sentinelle della Via di che vivono appunto da Dark Souls 2, in particolare dal Crestfallen di Dark Souls 2. Loro hanno la funzione di proteggere dagli invasori, mentre la luna oscura caccia i peccatori. Sono due facce della stessa medaglia e in Dark Souls 3 si sono incontrate come tante altre cose provenienti da vari cicli di, della fiamma. Eh? il dolore fotonico. Ah, ah, ah! È il drop di questo, per questo volevo prenderlo. Ci parla di questi cavalieri, possente elmo d'acciaio e lieviamente rovinato, parte dell'armatura di un famoso cavaliere di Lothric infatti era diverso dagli altri, vestito di blu. Secondo sì, nell'antichità il cavaliere è stato uno dei tre pilastri. Questa è una fondamenta della lore di Lothric, non tanto di Dark Souls 3, ed è tuttora un simbolo di Lotrica, assieme ai draghi infernali. Solo la volontà ferie di un cavaliere permette di indossare un tale oggetto. Allora, cosa dite? Andiamo dal boss? Andiamo dal boss. Con una sola Estus e meno della vita totale, ci addentriamo in questo grande salone. A cielo aperto, a quanto pare. Cosa che non avevo mai notato. Comunque. La porta è divelta. Non ti ricorda molto... Mortal Shell, tutto ciò? Allora, sono Poi follemente attirato da quella porta, ma quando mi hai detto Mortal Shell, proprio mi, mi hai spento. Eccoci qua. Ora, sarei curioso di sapere quanti danni facciamo a questa cosa che sta uscendo da questo portale che non si può chiamare in nessun altro modo con le armi che abbiamo noi e con l'ascia abissale a cui lui dovrebbe essere debole lui? lui Woth della Valle Borreale il cane da guardia ah, Pdor figlio di Khmer uh, vi informo che queste armi fanno molto meno male di quell'ascia abissale bene hai visto le scintille nel culo di Vort? ehm sì. Eh, vediamo, non vedo più niente okay. attenzione 72 77 con la roba oh. fatta uh. ah. attento eh perché con tutto sto danno non vorrei che ti si rompesse il monitor scusatemi c'è qualcosa che mi disturba tantissimo che io ho la webcam storta praticamente mi non ho mai perché quindi adesso la, la toppo un po' però non capisco perché okay. sono decentrato rilascia vedi ma rilascia eh. erede del fuoco distrutto chiedevi che cos'era un erede del fuoco colui a cui è stato donato una parte della fiamma il portone si apre intanto noi ci rimettiamo le nostre ben amate spadine e leggiamo la sua anima Anima di Vort della Valle Boreale. Lo sapevamo già. Corrotta, intresa di potere. Vort servì come cavaliere della missione. Di cui abbiamo sentito parlare nello stendardo di poco fa. Senza mai abbandonare la danzatrice in fuga. Eppure adesso era senza di lei. Dove sarà la danzatrice in fuga? È vicina? Sì. Vorrei tornare un secondo indietro per farvi notare dei personaggi che abbiamo visto durante la cazza iniziale. Questi pellegrini. Questi pellegrini che sono provenuti in effetti da oltre quel baratro e non hanno più modo di tornare indietro ma stanno andando verso Aya, verso la cattedrale e il castello di Lothric. Sì, eh, Bomba, il guanto dell'infinito di Marco, al contrario di quello di Thanos, è il guanto in lattice per la colonscopia. Attenzione, messaggi dallo sviluppatore. Sporgiti dalla rupe e alza la bandiera. Cioè, devi fare un'alza bandiera. Sì, bisogna aspettare la mattina. <ride> Guardate che panorama. Eh sì, proprio da alza bandiera qui. Da bere il caffè, oh, con Dark Souls 3... Sì, Technion. Sì, esatto. West Virginia. Ecco qua, la bandierina più piccola del mondo. E arrivano i messaggeri che conosciamo benissimo. Guarda che alza bandiera davanti alle montagne. I demoni... Kinda Souls 1 ci hanno portato ad Amor Londo. Oh, che meraviglia! Sì, questa cosa non dico che non abbia senso, ma è buttata là e rimane là così, e non viene in nessuna maniera argomentata o espansa. Probabilmente gli serviva un esplosivo per portarti da un punto A a un punto B. Sì, una del genere. Attenzione a questa Cutscene in game. Attenzione eh. Sì. I non morti cercano di entrare nel rifugio ma qualcuno libera dei cani. I cani fanno strage. E noi ne approfittiamo per fare strage dei cani. Giusto. O, o i cani fanno strage di noi nella stessa maniera. Probabilmente è il signor Barnes che ha liberato i cani. Sì, esatto, con le api in bocca. Camminiamo in mezzo ai pellegrini. Finché... dei pellegrini. Esatto. Mm. Ma a un certo punto sentiamo dei rumori. Ti prego, finiscimi, liberimi da queste catene. Uno di essi è ancora in vita. Mm. Questo qui. E chiede pietà. Oh. Quale scusa? Oh, then it's true. Ah, oh, ok, quello, quello, quello lì. Un campione della cenere. Sono di qua. Sono di qua. Di qua, di qua, di qua. Che ben messo che è questo qui. È Yoel di Londra un pellegrino. Come puoi vedere, non sono riuscito a morire. Come era stato decretato. Quindi è una setta, tipo quelli lì che ti rubano i soldi e poi si uccidono tutti insieme, bevendo il poncio all'allenato. Sì. Che ne diresti di avermi al tuo servizio? Mi sembra una persona a modo e affabile, cosa dite? Sì, infatti, ti stanno chiedendo di ucciderlo. Succederà additata in culo, è solo un modo di morire abbastanza fastidioso. Scusate, metto il guanto dell'infinito, allora. <ride> <ride> Io il di Londor. Ci serve e eh, se ne va, teletrasportandosi come tutti gli altri NPC che incontreremo. Eh, questa cosa non ha alcun senso. E ora faremo una cosa che sembra pianificata a pennello, ma in realtà mi sono dimenticato di fare. Allora, apriamo. Lei è ancora qua. Ah. Non sei una delle guardie, vero? No, no, no tu vieni da lontano e a giudicare della campana devi essere una di quelle creature delle ceneri soppiti straordinario sai così ho un favore da chiederti all'ombra delle mura giace un piccolo vecchio villaggio non è il palazzo di un signore è solo un piccolo insediamento di non morti è quello da cui proveniamo là vive una vecchia di nome Loretta Dalle questo anello <ride> Non sto chiedendo l'elemosina. Fammi questo favore e in cambio farò in modo di aiutarti. Non sono altro che un ladruncolo, come tutte le persone che, da che arrivano da quel villaggio come abbiamo letto, che sono venute all'Otriche per rubare. E usiamo la sua richiesta: Lui è Grey Rat. Consiglia nell'anello a Loretta che viva all'ombra delle mura. Perfetto un anello di pietra blu abbastanza inutile, lui si teletrasporta come nessun'altra cosa che abbia senso in questo mondo aumenta temporaneamente la quantità di danni assorbiti quando hai pochi punti vita si dice che questa pietra sia una lacrima della dea Keita e ovviamente le lacrime sono più preziose all'avvicinarsi della morte parliamo con Ludlet abbiamo distrutto il primo erede del fuoco e lui ha qualcosa da dirci non c'è fretta, non vado da nessuna parte. Sono un signore, questo è il mio trono. Ascolta, questa cosa potrebbe interessarti. Prima di essere un signore di tizioni ho studiato l'arte del trasferimento. Si tratta del processo di estrazione e assimilazione dell'essenza di un'anima. ne abbiamo appena raccolta una molto potente. Un'arte proibita che portò tremenda rovina all'onore di Courland. Grazie a essa si ottiene un potere prima inimmaginabile Molte delle fornaci per il trasferimento sparirono con Corland Ma qui appaiono oggetto di ogni tipo La convergenza dei mondi è anche questo Se trovi una fornace per il trasferimento portamela immediatamente Ancora non possiamo utilizzare quell'anima che abbiamo trovato Però abbiamo un'altra quest da lui Perfetto Parliamo con... Questi due personaggi che hanno questa, una molto importante, Greerath di meno. Ma è sempre interessante. Qualsiasi oggetto ti serva basta dirlo. Li ha rubati, ovviamente. Parliamoli prima di vedere che cosa Non dimenticare la promessa, consegna l'anello. Perfetto. Dopo che avremo portato l'anello, lui aumenterà gli oggetti che ci venderà. Mentre qui abbiamo lui, il pellegrino che abbiamo salvato. Oh, rieccoti, campione della cenere. Cavoli, è arrivato fino a qui? Mm. Col teletrasporto. Non merita di posare gli occhi, È un lecchino, io lo odio, però è molto importante. Bisogna prestare attenzione e stare al suo gioco. Ok. E qua. Inizia la sua quest. Un tempo ero uno stregone. La magia di Londor non è l'altezza delle meraviglie di Vinay. Ti insegnerò però tutto ciò che so. E c'è qualcosa di ancora più importante. Credo di poterti aiutare a esprimere la tua vera forza. Noi pellegrini di Londor non sappiamo fin troppo bene. Chi è stato marchiato dal segno oscuro possiede qualcosa di molto speciale. Emote. E qua stiamo entrando nella lore più importante e che ci porterà fino alla fine di questa rena tinge il vero potere che è l'amicizia oh. ci permette di fare un livello gratis quando mai c'è stato qualcosa di gratis nella storia del mondo? mai cioè, nel senso, il gratis non esiste è solo un'illusione come la democrazia e neanche il mio odio è gratis comunque <ride> Confermiamo a Fede L'ho pagata invisibilità <ride> Primo step della sua quest Importantissimo Soprattutto se si vuole raggiungere un certo finale Non ci siamo ancora resi vedo Bene bene la guardiana sarà al settimo cielo Cosa sai di questi signori di tizzoni? Di queste cosiddette leggende Prendi Aldrich ad esempio Un chierico dei migliori Esclusa quell'abitudine di mangiare uomini, poche cose. Ne ha divorati tanti da gonfiarsi come un porco e diventare gelatina. Così l'hanno messo nella cattedrale delle profondità, abisso. E l'hanno reso signore di tizzoni, non per le sue virtù, quanto per la sua forza. Però, però, però... è una possibilità ai piedi del castello di Lothric c'è un vecchio sentiero che passa sotto la torre dell'insediamento dei non morti veniva utilizzato per portare i sacrifici alla cattedrale delle profondità dovresti percorrerlo sì e lo faremo sarà la terza area che esploreremo una cosa di estrema importanza il, il simbolo oscuro che non è più in qualcosa che abbiamo addosso, ma è proprio un oggetto e questo simbolo scuro accumula maledizione. Che bello, è un buchino nero praticamente. Sì, ed è l'unico modo per cambiare l'apparenza del personaggio in un essere che si sta avvicinando alla vuotezza. Un buco nero nella carne che ricorda il marchio di un non morto. L'oscurità stessa dell'uomo fuoriesce da questo buco senza fondo. Questa ferita traboccante dell'essenza della maledizione. L'oscurità sempre in espansione. Sempre a dosare la fiamma. La prima fiamma. Il simbolo oscuro non guarirà mai. Ma le leggende narrano di una guardiana del fuoco che tornò dall'abisso. Recando con sé grande sollievo per il portatore della maledizione. Uh, fammi vedere. Ah sì, una cosa importantissima. Questa è la storia della buonanotte, prima della fine della live. Oh, che bello. C'era una volta? C'era una volta la maledizione in Dark Souls 1. Ah, fine. <ride> <ride> la maledizione in Dark Souls 1 consisteva nel simbolo oscuro. E accumulando morte e disperazione, diventava sempre più importante finché l'essere non perdeva il senno. E solo allora poteva veramente morire, altrimenti si era un non morto. Ok. In Dark Souls 2 la maledizione ha ancora una forma diversa. Man mano che si muore si perde punti vita di gameplay, si perde di nuovo il senno. Ma cosa succede alla fine di Dark Souls 2? Spoiler, se qualcuno non vuole sentirlo si tappi le orecchie. Succede che qualcuno trova se non una cura un palliativo per la maledizione si può fermare la perdita di senno acquisendo in qualche maniera degli artefatti che hanno la forma di tre corone in Dark Souls 2 e unendole tutte assieme si trova la corona finale lore importante e studiata bene di Dark Souls 2 per cui non si perde più la vita e presumibilmente il senno man mano, che si, man mano che si muore. Quindi la maledizione cambia di ciclo in ciclo, di millennio in millennio e di gioco in gioco. E questa è la forma della maledizione di Dark Souls 3. Un'oscurità dilagante che fuoriesce da ogni non morto. E buonanotte! Buonanotte! <ride> Non così subito, devo fare mille cose prima di chiudere la ride. Direi che possiamo dare la buonanotte. Eh anche eh beh. questa notte, come tu devi fare, notte. Tu devi fare un sacco di cose. Cosa devi fare? Dare la buonanotte, bella la storia, per niente deprimente, assolutamente no. C'è no? comunque un messaggio positivo in questa storia. Sì, che ci potrebbe essere una soluzione anche questa volta. Esatto, ma poi vi ricordate di chi è la serie e quindi è solo una vana speranza